siamo qui con paolo ferrero vicepresidente di sinistra europea uh, ferrero mh, un suo giudizio sull'operato di lamorgese shh, per quanto riguarda l'immigrazione ah, il problema direi che sta nel manico cioè noi abbiamo una legge ancora la bossifini con tutti gli addentellati che è una legge che non è fatta per rendere possibile l'ingresso regolare delle persone e per accompagnare i percorsi ma è una legge fatta per rendere irregolari le persone e poi una volta che sono diventate irregolari impedirli di fuoriuscire di nuovo nella legalità e quindi ci sono delle vere e proprie trappole dell'illegalità eh, che vengono perpetuate dalla legge È la legge che fa il casino non, è, non sono le persone in primo luogo queste strutture sono la conferma di questo. La maggioranza della gente che sta qui dentro non viene rimpatriata, semplicemente verrà messa fuori dalla, dalla struttura e rimarrà col foglio di via. E quindi, un'altra volta che viene beccata, tornerà in una struttura. Siamo a un gioco dell'oca senza senso in cui si sprecano barche di quattrini pubblici infiniti, non si aiutano le persone a reinserirsi, a inserirsi c'è gente che ha la famiglia c'è gente che normalmente vive qui che andrebbe trovato le modalità per cambiare la legge e permettere alle persone di inserirsi invece che metterle in questa follia del, che, che ritornano sempre nell'illegalità e non escono mai c'è gente che non c'è più la casa nel posto dove è partito e non si può pensare che ritorna in un posto che non c'è più quindi in questo è Veramente la follia anche perché non stiamo parlando di milioni di persone, stiamo parlando a volte di decine di migliaia di persone, cioè di cose assolutamente gestibili se uno la volesse gestire e invece c'è il sospetto che anche questo governo usa l'immigrazione più per fare paura che non per risolvere i problemi dell'immigrazione. Ecco, Poi però quando si vogliono allargare le maglie, nonostante le leggi, si allargano e, e... L'accoglienza delle persone ucraine eh, ci insegna, eh, sa mh, sappiamo bene che se i pullman che sono andati in Polonia a prendere le persone ucraine fossero andati in Croazia a prendere le persone sulla rotta afghana sarebbero tutti stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con verosimilmente. Cosa ci può rispondere? E che questa è l'ipocrisia dei governanti eh, Lega, a partire dalla Lega per andare in avanti anche perché c'è la guerra in Ucraina in molti posti da cui arrivano queste persone c'è la guerra e negli anni scorsi abbiamo sentito porcherie del tipo ma se uno c'è la guerra a casa deve starli a combattere cioè siamo veramente alla follia e quindi niente, è l'ipocrisia in realtà il punto vero è che questa legge la Bossi Fini e queste politiche non sono fatte per gestire il... Il, il tema dell'immigrazione, che è un problema da gestire, non è una cosa che si può dire eh, facile da risolvere, va gestito. Ma questa legge non è fatta per gestirlo, ma per produrre clandestini e la produzione dei clandestini serve a due cose: ad avere dei lavoratori che costino poco, e così ci sono dei lavoratori da sfruttare come schiavi perché non possono dire niente in quanto rischiano la galera o, o il CPR, e dall'altra per mantenere vivo il problema del, della paura del clandestino. Il clandestino è una figura che serve per poter dire: Ah, eh, dobbiamo aver paura, bisogna, bisogna fare così, votate noi che siamo per la sicurezza, questa è la cosa che viene. E quindi è una legge fatta apposta per impedire la soluzione del problema dell'immigrazione, di questo si tratta. Grazie. Prego.